Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Tanke e questo è un nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Professione allenatore, quindi in FIFA 18 Oggi affrontiamo il Milan come prima partita, l'ultima volta abbiamo affrontato i cugini, l'Inter e oggi andiamo a San Siro a cercare di portare a casa qualche punticino. Quindi ci vediamo direttamente alle formazioni. Ed eccoci qua, ci sono stati numerosi cambi, perché? Perché la nostra squadra era quasi tutta stanca. E allora a sinistra con te al posto di Mazilera, in difesa difensori centrali cremonese e Salomon al posto di Oconomo e Felipe, a destra è rimasto Mattiello, Mora e Costa a sinistra al posto di Idrissi e... Zwan in centrocampo grazie al posto di Viviani, a destra Lazzari rimane perché anche Amaral che sarebbe il sostituto è stanco, Rizzo pure rimane perché non era già di suo stanco e poi Paloschi in attacco al posto di Boriello, anche se Paloschi sinceramente non è veramente un cambio, sarebbe quasi titolare se la gioca sempre con Boriello. Comunque dopo aver visto i cambi andiamo alla partita. Che male alla schiena, che ne dicevo male alla schiena? Oh, al via la quinta giornata di Serie A Sul punto di battuta il Milan Per la partita tra Milan e Spal Qui a San Siro Attenzione Rizzo La passa sulla fascia per Mora Che è solo Mora Prova a mettere il cross Attenzione c'è la Lazzari Lazzari si gira La passa Attenzione al tiro Uh Fortunato c'è da dire Lazzari che si è ritrovato la palla Sotto i piedi Ha provato a tirare Niente da fare Però abbiamo portato il primo pericolo alla difesa del Milan male il disimpegno che qua dà la strada spianata agli avversari palo palo degli avversari avanza il Milan in centrocampo azione veloce Andres Silva Andres Silva sulla fascia trova il buco Andres Silva trova il buco Andres Silva bene la difesa della Spal bene bene bene che riesce a coprire e ora però Bonaventura Bonaventura che cerca di battere un buon angolo ma non ci riesce la palla rimane lì e ora Rizzo. Rizzo che riparte. Rizzo vede Paloschi. Paloschi aspetta e poi la cerca di dare. Riesce a darla a Razzari. Lazzari. Lazzari la dà per Paloschi. Paloschi. Paloschi. No, no, no. Paloschi. Attenzione ancora palla in mezzo. Ancora palla in mezzo. C'è Lazzari per terra. Paloschi. Paloschi si gira bene, niente da fare di nuovo, e fine primo tempo. Allora, sono stati 45 minuti abbastanza equilibrati. Come penso si potrà vedere dalle statistiche: esatto, 4 tiri, 2 in porta per noi, 3 tiri, 0 in porta per il Milan. C'è da dire che abbiamo provato ad attaccare da tutte e due le parti. Quindi, non c'è stata una vera supremazia. Anche se la vera e propria occasione pericolosa ce l'abbiamo avuta noi con Paloschi. Una cosa importante da dire è che Lazzari non è infortunato come sembrava. E quindi andiamo al secondo tempo molto molto carichi anche se a San Siro non è mai facile vincere come si è visto con la partita dell'Inter. Ma ci vediamo tra poco. Paloschi sul punto di battuta. E ora subito attenzione a Lazzari. Lazzari è una buona occasione. Niente da fare. Paloschi ancora la palla rimane lì. Un'altra occasione sbagliata. Ma che occasione ancora. Col fatto che abbiamo due esterni sulla fascia. C'è sempre la sovrapposizione del secondo esterno che è molto pericolosa tante volte Infatti tantissime volte ci capita di segnare in questo modo Comunque adesso il Milan, il Milan in avanti Palla pericolosa sull'esterno della rete Bonucci in attacco, non so cosa ci facesse sinceramente Ma ha portato un pericolo alla porta difesa da Mere. Palla per i nostri giocatori Subito bene dentro per Rizzo Rizzo si porta sulla fascia Rizzo la passa Attenzione, niente da fare Niente da fare, un'altra bella occasione Ma Mora può tenerla Mettere il cross Niente da fare, ora con a te Con a te per Mora Mora mette il cross Rizzo, Rizzo, Rizzo Rizzo Se, Scusate, posso ballare a telecamera Ma Rizzo 1-0, 79-esimo a San Siro Vai di... così Azione. continuata da conate, da Rizzo, da tutti quanti. Ed è gol, ed è gol. 1-0 tra spalle Milan. Ci sarà un cambio. Esce Lazzari che è morto, è distrutto. Praticamente come avere un uovo in meno ed entra Amaral. Lancio disperato dei giocatori del Milan. E la palla finisce fuori. Ancora una sofferenza alla fine di questa partita. Palla indietro. E finisce qua, e finisce qua, 1-0 tra Milan e Spal a San Siro. La Spal porta a casa tre punti importantissimi per la questione salvezza e metà classifica. È vero che adesso siamo molto vicini alla vetta, se non primi, ma non è questo che importa, non sarà per sempre così. Intanto però portiamo in saccoccia punti importanti. E vi faccio vedere le statistiche, 8 tiri 6 in porta della Spal, 5 tiri 1 in porta del Milan Quindi si vede anche che abbiamo portato più pericoli alla difesa del Milan ed è una vittoria che secondo me è abbastanza meritata Pronto ma per caso lei ha vinto con il Milan? Eh, perché io sì Allora ragazzi abbiamo due offerte per allenare la nazionale, dell'Irlanda del Nord e della Scozia Io rifiuto per tutte e due perché... Se dovesse allenare una nazionale dovrebbe essere quella italiana. Comunque adesso abbiamo la partita contro il Napoli, importantissima, importantissima, perché è una partita per la vetta, tra virgolette per la vetta, perché ovviamente noi non lottiamo per il titolo. Però siamo primi tutti e due a 12 punti, come potete vedere da questa classifica, poi c'è la Roma a 11 punti, Juventus, Sampdoria, Bologna, comunque all'inizio del campionato. Però dobbiamo cercare di mantenere la striscia positiva, che viene appunto dopo la vittoria del Milan. Adesso vi faccio vedere che ho elogiato in conferenza stampa Amsic. Perché è un giocatore fortissimo, un giocatore davvero importante. Questa sembra la faccia di Dybala in realtà. Comunque adesso andiamo subito alla partita, ci vediamo alle formazioni. Ed eccoci qua. Gli unici cambi che ci sono stati sono Amaral, esterno destro al posto di Lazzari. Che dopo l'ultima partita era stanchissimo. E in più in panchina... Ho portato Clark, che è quel giovane che abbiamo portato in prima squadra qualche tempo fa E che adesso è giusto che trovi spazio nel caso la partita si metta troppo bene o troppo male Comunque siamo in casa, siamo a Ferrara e dobbiamo cercare di portare a casa almeno un punto da questa partita Ma ci vediamo direttamente al calcio d'inizio. Ed eccoci qua che la sesta giornata abbia inizio La palla avanti, attenzione il tiro! Meret fa buona guardia. Mi viene sul punto di battuta. In mezzo. Felipe colpisce di testa. Bene bene il portiere Rafael che riesce a non far entrare il pallone nella propria rete. Al 36esimo non ci sono ancora stati veri pericoli per le varie difese. Solo qualche spauracchio. E ora! Eccolo qua il pericolo di cui parlavo. Callejon colpisce di testa. Meret. Era vicino al pallone, ma se fosse andata all'angolino non sono sicuro che sarebbe riuscito a prenderla. E ora, sulla fascia, Mattiello. Mattiello per Amaral. Amaral cerca di nuovo Mattiello. Buono l'1-2. Ancora 1-2. Vede sulla fascia il Drissi. Drissi! Che azione! Che azione! 1-0 tra Napoli e Spal. No, tra Spal e Napoli. E ora il Napoli proverà... A portarci qualche pericolo alla nostra retroguardia Spero che comunque riusciamo a tenere il vantaggio almeno nel primo tempo Perché io temo molto molto l'attacco del Napoli Avanza ancora il Napoli Sta per finire il primo tempo Bello il recupero di Masilera Infatti finisce qua il primo tempo 1-0 tra spalle Napoli Qua a Ferrara E speriamo di riuscire a tenere il nostro vantaggio Noi abbiamo fatto 3 tiri 3 in porta loro 3 tiri 2 in porta Abbiamo avuto meno possesso palla loro il 56, noi il 44%, ma comunque abbiamo avuto 100% di precisione tiri. Ma ci vediamo al secondo tempo. dà il via alla seconda frazione di gioco. Idrissi di nuovo per Zuan, ma che fraseggio, che fraseggio! Attenzione signori, il tiro! Uh! Che bel tiro dal parte del giocatore della Spal che credo fosse Viviani, ma niente di fatto. Una bella bella occasione. C'è stato il cambio per il Napoli. Attenzione però adesso al calcio d'angolo. E la rete! E la rete! Dirizzo di testa! 2-0 col Napoli. La Spalla sta volando. Bello il colpo di testa. Ma bello il cross di Viviani che è un giocatore perno per la nostra squadra. Importantissimo. Guardate qua Rizzo che salta. E il giocatore che era in porta 7, Amaral, si è abbassato per fare in modo che la palla andasse in porta. Ed è arrivato il momento ragazzi miei di andare in difensiva perché sul 2-0 il Napoli ovviamente proverà a spingere molto e noi dobbiamo mantenere questo punteggio clamoroso francamente perché sia l'inizio del campionato della nostra spalla ma in generale sia questa partita ha qualcosa di spettacolare e imprevisto. Ma attenzione subito al tiro del Napoli, pericoloso. Viviani subito per Boriello, Boriello per Rizzo, Rizzo di nuovo per Boriello. Boriello avanza. Uh, è entrato in scivolata Koulibaly e ha fatto in modo di Squilibrare il tiro di Boriello. Peccato perché era una buonissima occasione C'era stato un bel fraseggio Ancora Napoli che dalla difesa prova a fare l'ultimo attacco disperatissimo Ma finisce qua Finisce qua la partita 2-0 tra Spal e Napoli Ora vi faccio vedere le statistiche 6 tiri della Spal, 5 in porta 4 tiri del Napoli, 2 in porta Abbiamo segnato due gol belli, belli, belli e adesso godiamoci la vetta ed eccoci qua signori siamo primi incontrastati a 15 punti con la roma a 14 e abbiamo fatto un inizio di campionato spettacolare infatti il giocatore del mese vedo lì che è nostro ed è Rizzo è Rizzo il giocatore del mese tanta roba tanta roba infatti ha segnato tre gol in campionato cosa che per un esterno non è male, vi faccio vedere che mi è arrivata la posta, mi dice che ci sono dei giocatori impegnati per le nazionali, quindi Salomon, Masilella e Okonomu, molto molto bene perché sono orgoglioso dei miei giocatori, e poi c'è il resoconto mensile della primavera, con giocatori che possiamo decidere di promuovere o meno, per adesso abbiamo promosso Clark che era già molto molto forte e molto promettente, in questo momento non promuovo nessuno, però... È bello avere una primavera fiorente Ho già allenato come potete vedere i miei giocatori qua in fondo Non è salito nessuno se no chiaramente ve lo direi Vi faccio vedere solo una cosa Le statistiche, i nostri marcatori Perché come potete vedere Vabbè il primo è Eder con 4 gol Ma abbiamo il nostro Rizzo in posizione undicesima con 3 gol Idrissi con 3 gol Quindi sono molto molto contento Peccato che i nostri attaccanti segnano un po' poco, però è vero anche che avendo solo una posizione di attaccanti ruotano abbastanza. Quindi, tra Boriello, Floccari, Paloschi e anche Bonazzoli farà qualche apparizione. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, supportate questa bellissima serie e fatemi sapere cosa ne pensate della nostra posizione attuale della spalla. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.